Là c'è una scala, eh. Dove? Là, no, una scala a chiocciola. Oh wow. Wow, K2 si è accesa. Perché si è acceso qua, quando hai detto la scala a chiocciola? Ragazzi, le voci che sentite sono dei ragazzi che sono in lontananza, eh, che stanno scendendo per andare via. C'è qualcuno qui? Se si sì, puoi accendere quello strumento che hai in mano Alessandro per favore? Oh. Vi proviamo a chiederlo Ancora? Si sì. C'è qualcuno qui? qualcuno che vuole comunicare con noi? Se sì, accendi le luci di questo strumento. Interagisci con lo strumento che in mano. Avvicinati. Vedrai che si accenderanno le luci. E capiremo che sei qua. Proviamo ad avvicinarci alla scala. Prima si è illuminato quando ho nominato la scala a chiocciola. Vuol dire qualcosa? Vuoi che andiamo su? Hai visto? Mm -hmm. Avviciniamoci alla scala, vediamo in che condizioni. Eh? Guarda, guarda, guarda. Si illumina? Si illumina di brutto. Vuoi che saliamo su? Mm. Vuoi andare in camera? No, aspetta eh. Dammi la torcia che non vedete. Wow, rosso, rosso, rosso. Rosso. Saliamo su allora. Mm? Dai, prova a salire. Mm. Ok. Ci sono? Ti seguo, dove? Eh? Sì. Vediamo tutto io e vediamo tutto. Aspetta. Sì, va bene. Dove? Guarda, oh mio, fino al rosso. Ok, siamo su. Perché ci hai fatto salire? Chi sei? ti senti Teresa? Sei tranquilla? Io sono tranquilla. Ne. Ok. Tu come ti senti? Ma ah, forse il freddo, sento un po' più Un po' più di brividi. Mm. Abitavi in questi luoghi prima? Guarda. Wow. Sei un uomo? Sei una donna? Abitavi in questi luoghi, prima della costruzione del parco giochi? Sei qui ancora? O vuoi che ci spostiamo? Vuoi che ci spostiamo? che ci spostiamo, si è acceso. Noi ci siamo. Facci capire un attimino di più. Sei un uomo? Se sì, accendi le luci. Sei una donna? Sei un bambino? Sei un'entità buona? Sei un'entità malvagia? Lo senti questo rumore? Sì, lo sento. A sinistra. Sì. Come se ci fosse acqua, sì, acqua che, scorre. che scorre. Il K2 brilla. Brilla, brilla, ma non riesco a capire ancora. Lui da qua, per favore. In effetti questo potrebbe essere un bagno. No? Sì. Da, forse da queste tubature si sente l'acqua che scorre. Mm, mm, mm, mm. va a dire acqua acqua perché mm. acqua ci hai portato qui perché c'è l'acqua che scorre perché c'è il bagno perché c'è l'acqua che scorre magari l'acqua che scorre lo fa da conduttore Ah, può okay, essere? Ok, sì, sì. Magari è più facile comunicare? Sì. Prova a richiedere esatto. ancora. Sei un uomo? Se si sì, accendi le luci. Sì. Abitavi qui prima della costruzione della, della città dei Balocchi? Abitavi qui quando la, quando la città dei Balocchi era attiva? Mm. Sì. Quindi stiamo parlando del 1960 più o meno. Mm. Sì. Cos'è stato? Un gatto? Lo so. Abbiamo visto dei gatti prima. Sì. Deve essere un mio Come mai sei ancora qui? Vuoi dirci qualcosa? Si è acceso, si sta accendendo yeah. mm. Era un bel posto questo quando era in funzione Eri presente al momento della frana? Della seconda frana? Eh? L'avevo pensato anch'io. Uh -huh. Ma aspettarci. è strano questo, questo rumorino? Guarda, detto rumorino. Si è acceso. Che rumorino è Ale? Ma per me è acqua che scorre. È azza, eh? Ah sì? È come se fosse più umido. Dove è caduto l'intonaco? Mm. Per me scorrerà l'acqua. Eh, allora, proviamo a spostarci. Dai, spostiamoci perché. Eh? un'interazione che non è... chiara mm -hmm. Questo è un altro bagno, eh, che si illumina fino al rosso. Sei qua con noi? Rosso. Ok. Sei l'uomo di prima? Mazzante il rosso. Calmati un attimo, fermati. Stop. Stop. Fermati. Sei un uomo? Sembrava stessi urlando, mi dà quella sensazione. Continua. Ok.